che non va. Guarda, oggi è proprio una giornata no. Non mi viene questa espressione. È troppo ingarbugliata. Ogni volta sbaglio qualcosa ma non trovo l'errore. Sei sicura di averla scritta bene? Sì, ho controllato. Poi l'ho fatta molte volte e ogni volta trovo un risultato diverso. Allora sì, mi sa proprio che sbagli qualcosa nel procedimento. Se vuoi posso insegnarti un trucchetto. Ah, mi faresti davvero un favore? Magari con questo trucchetto non sbaglio più. Ok, allora mostrami la tua espressione così proviamo a risolverla insieme. Va bene, l'espressione è questa. Prima di iniziare a risolverla, ricordiamo quali sono le regole da seguire sull'ordine delle operazioni. Prima si risolvono le operazioni all'interno delle parentesi tonde poi quelle nelle parentesi quadre ed infine quelle nelle parentesi graffe. Inoltre si fanno prima gli elevamenti a potenza, da sinistra a destra, poi moltiplicazioni e divisioni, da sinistra a destra, e poi addizioni e sottrazioni, sempre da sinistra a destra. Ora abbiamo tutti gli strumenti per usare questo nuovo metodo che ti presenterò. Quello che ti insegnerò è come un dizionario per imparare a tradurre in qualcosa di più grafico ciò che fino ad adesso hai scritto solo simbolicamente. Prendiamo carta, penna e pennarelli o matite colorate. Riscriviamo la tua espressione. Come prima cosa dobbiamo tracciare una linea orizzontale proprio qua sotto. Quali sono le prime operazioni che dobbiamo svolgere? Secondo le regole che abbiamo ricordato poco fa, le prime operazioni da svolgere sono gli elevamenti a potenza e moltiplicazione e divisioni, guardando da sinistra a destra. Nel nostro caso dobbiamo quindi svolgere meno 2 alla terza, 2 alla seconda, 4 per 3 e 4 diviso 2. Esatto. Quello che facciamo è considerare ogni operazione da fare e unire i due elementi con due linee che si congiungono proprio sulla riga che abbiamo disegnato. I punti in cui due linee si incontrano li chiamiamo nodi e scriviamo vicino il risultato dell'operazione corrispondente. Ma attenzione, le linee non possono né incrociarsi e in ogni nodo non possono arrivare più di due linee. A questo punto possiamo tracciare ora una seconda linea orizzontale proprio sotto la prima. quali operazioni facciamo a questo punto? A questo punto direi che dobbiamo fare 5 più 12. Esatto, perché seguendo l'ordine delle operazioni dobbiamo svolgere quelle nelle parentesi tonde, quindi possiamo disegnare due linee che uniscono 5 e 12. E si incontrano proprio qua, in questo nodo, vicino al quale scriviamo 17. Quindi ora dovremo fare una terza linea orizzontale e disegnare i prossimi nodi. Esattamente. Procediamo tracciando una terza linea orizzontale e tracciamo le nostre linee che ci permettono di trovare i nostri nuovi nodi. A questo punto ripetiamo i nostri passaggi fino ad ottenere il risultato finale. Mi sono resa conto che avere l'espressione descritta così da questo diagramma ci rende evidente il fatto che la stiamo semplificando. Infatti, alla fine ci sono sempre meno linee. Sembra quasi un imbuto con il risultato al termine. Sì, ma anche una pianta con tantissimi rami. Giusto! Possiamo chiamarlo albero? Sì, chiamiamolo così. E già che ci siamo, ti faccio osservare una cosa. Ora che abbiamo l'espressione organizzata in un diagramma, possiamo scoprire cose che prima non avremmo colto. Come ad esempio la complessità di un'espressione. Quanto è complessa, dici? Sono sicura che c'entrano le linee orizzontali che abbiamo segnato. Esatto, assegniamo ad ogni riga un numero naturale crescente, così. E ora contiamo quanti nodi ci sono per ogni riga. Moltiplichiamo ora per ogni riga i numeri che abbiamo scritto e li sommiamo. Ecco, questo numero che abbiamo trovato ci indica la complessità dell'espressione. E ora prova tu che stai ascoltando. Prima di tutto, sai dirmi quale di questi due diagrammi contiene un errore? E secondo te, quale di queste due espressioni è la più complessa? Le soluzioni le puoi trovare scansionando il QR code da schermo.